Il piede sinistro si muove. È normale, eh? sono movimenti involontari del corpo. Poi? Vorrei precisare che questa è una forza intelligente, questo è un lavoro libero non si seguono posizioni, non è via materiale ma a vedere la connessione al sé superiore dove si seguiranno dei punti precisi, ma la guarigione è libera. Quindi io lavoro sui polpastrelli, sulla mano, sul campo energetico di Alberto, magari io lavoro sulla mano e lui sente il piede vibrare. Quindi è una forza intelligente, non sono io a guidarla ma sa esattamente dove deve andare. E questa è, la, la cosa, è una cosa bellissima, cioè proprio il discorso della fiducia e dell'affinamento eh, completo, totale. E continuo